Iniziato il quattordicesimo minuto del supplementare, va dentro il grosso, va dentro il tallardo, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va fuori va Pirlo, Pirlo. BMW Casetta Azzurri vi invita a partecipare al contest Gioca il Mondiale Vinci Casetta Azzurri. Una settimana per due persone completamente gratuita verrà sorteggiata tra coloro che indovineranno le prime quattro squadre al Mondiale di Brasile 2014. Quale modo migliore per omaggiare il nome del vostro Bed and Breakfast a Reggio Calabria? Per partecipare, metti il mi piace sulla pagina di B&B Casetta Azzurri. Condividi il contest sulla tua bacheca. Poi lascia un commento o un post con il tuo pronostico. E il gioco è fatto. La settimana che verrà estratta potrai usarla tra il 15 settembre 2014 e il 15 giugno 2015, in regime di pernottamento e prima colazione per due persone, completamente gratis. Cosa aspetti? È più bello essere italiani.